Buongiorno, buonasera, buonanotte e benvenuti a questa sedicesima puntata con Phoenix Point. Che dire, abbiamo finalmente affrontato la dannatissima missione eh, che ci ha dato un bel po' di problemi in più da affrontare, quella del della corruption. E oggi dovremmo salvare degli even, fare una missione di scavenging, cambiare i nomi. Grazie a chi me l'ha ha suggeriti del gruppo Instagram. E uh, a tal proposito vi chiedo se potete come dicono gli youtuber più bravi di me, fare subscribe e premere la campanella così non vi perdete neanche una puntata di questa cosa, di questa serie, e um, aggiungervi al gruppo Telegram che c'è in descrizione. Ciancio alle bande, sigla, e si inizia! Eccoci qua. Allora, uh, di tutto personale e cambiamo i nome come ci hanno suggerito, suggerito, quindi l'inglesizziamo un po'. Quindi Pdor. Khmerson, figlio di Khmer della tribù degli Star. Poi, Apelle Apolloson. Eccolo qua. Apelle Apolloson. Poi abbiamo lui che è, è Max Power Poi abbiamo lui che è... Fatemi vedere un attimo i nomi... Devo vedere un attimo i nomi... Theo Rooster che ha perso Rooster nella missione precedente e l'abbiamo abbiamo preso un altro e lui è Branca Leone. Da Norcia Infatti ciao ciao a queste nuove reclute Sperando che durino di più delle precedenti E abbiamo Anche Tentaculat, Che è una nuova, un nuovo Berserker Che prenderà il posto del povero Rooster Quindi faremo double class con uh, Assalto appena riusciremo a farlo Allora io direi che Questo... Iniziamo a fare la Banshee Body Armor Perché siamo veramente veramente scarsi come armatura di, di, di tutti e avevo visto che siamo scarsi soprattutto con le gambe quindi potremmo fare un Banshee Legarmo uh, Che dire? Torniamo a Geoscape, abbiamo questa missione di scavenging che possiamo fare Qua c'è una missione da scoprire e soprattutto salvare questo even. È... Ci sono due even sotto attacco: questo che però potrebbe farcela da solo, e questo che sicuramente non ce la fa da solo. Quindi adesso facciamo un bel save, ricominciamo qui. Anzi, eh, salviamo il salvabile. E via, anche perché adesso le missioni diventano davvero toste e anche per me non è che non sono Napoleone Papà, buona parte diventa difficile cavarsela. Abbiamo una scavenging mission con una miss zone che per ora io lascerei qui per un attimo. Tu fai explore. Un altro New Jericho haven uh, Più o meno ce la può fare. Eccoci qua, allora. Invasione a Porto Olympus, fammi vedere un attimo. Può arrivarci anche l'altra? Save game, e stavolta facciamo un gruppo misto. Tra i due team, deploy. Abbiamo uno di, di uno in ogni, uh, Un soldatino di New che ci aiuterà. 8 pandorani da affrontare New Jericho ci inizierà ad apprezzare in generale l'umanità ci vorrà più bene tranne i discepoli di Anon il Sinedrion in cui stanno sulle balle allora, chi mettiamo? abbiamo fino a 8 persone tra cui i nuovi allora ehm um... Potremmo... Chi potremmo far riposare? Questo è conciato un po' male Allora Potremmo far riposare Okramot nel posto di Toby. Questi sono tutti in forma Questi un po' meno Abbiamo un sacco, un sacco, un sacco di cecchini Potrebbe andare bene non, non esiste davvero nessun fucile da cecchino migliore di questo vabbè tu ti posso dare un bel new riser invece che la... così possiamo decidere se sparare picchiare o catturare sperando che vada meglio delle ultime catture le ultime catture non sono andate per niente bene Theo Be rooster questo um, è un po' meglio Te invece non ti posso dare una cosa migliore eh? Max power Devi per forza tenerti questa mitragliatrice un po' scrausa Brancaleone mm. Sì, più o meno Non possiamo fare granché eh? Citizen Ilee nel nostro cecchino di punta Okromot abbiamo detto che lo facciamo riposare Per un turno Tappeto, tappeto C'è una mira terribile Malena Era un'altra che dovevamo far riposare Per un turno Toby Sono quasi tentato di darmi questo Sarei super super carico Ma Per ora va bene così andiamo a corruzione 1 su 19. Bene, back! Uh, diciamo che Visto che io voglio farmi del male, ma del male fisico, diamo a questo che è un po' più robusto, il new riser e nel... come backup questo. Ha delle gambe che sono un po' più resistenti come armatura quindi possiamo farcela. Dai, vediamo se riusciamo a portarci a casa anche qualche pandorana stavolta. Ok, il eh, suggerimento parte questo super fighissimo technician eugerico eh, che funziona sia da medico che da supporto, eh, classe che non abbiamo ancora incontrato ci verde che se i soldati è troppo stanchi ovviamente non avranno abbastanza action point e quindi c'è da stare attento c'è da stare attenti eccolo qua perfetto, abbiamo un technician con le PDA e le mounted weapons PDA sono mitragliette molto utili e le mounted weapons sono... Sono anche qua abbast abbastanza utili. Allora, kill the all enemies. Missione kill all enemies. Allora, save game, perché non si sa mai. Even... Allora, iniziamo a... Tu non ce la fai arrivare da lui, eh? Vai, Brancaleone. Enemy spotted Oh c'è anche un cecchino Abbiamo 15.000 cecchini dopo Il cecchinino o il technician? Cecchino Under phoenix control Questo ha un fucile che non abbiamo ancora a disposizione Sono tutti di qua Questo con la pistola non è un grosso problema tutti sposti di qua. Ho trovato un altro. Non posso metterti né in overwatch né niente. Quindi tu devi andare in copertura. Technician, che cosa può fare? Ha delle simpatiche... Questo funziona per curare. Ha delle simpatiche torrette che può mettere in giro. Deployare in giro Deployare Senti che, che come parlo Forbito Che può mettere Per terra Ne può prendere il controllo E queste sono abbastanza, abbastanza forti Adesso non può sparare Con questo però Questi hanno Un action point Di costo per ogni colpo Non sono male tu intanto potresti andare a difendere qua in mezzo Perché il loro, loro obiettivo è spaccare questo Quindi se gli facciamo un bel comitato di benvenuto Con un bel martellone Potrebbe essere interessante Cecchini ah, Ovviamente ora che si arrampicano questi cecchini Allora, se mi metto di qua right e mi metto in Overwatch, qualcuno lo picchiamo. Tu non puoi fare niente. Tu potresti fare un bello scout e andare a vedere qua sopra cosa succede. Questo che cosa? Mitra, sta bene. Ready. Intanto iniziamo a spostare un po' la gente. Qua. Andiamo forse un po' troppo cibo. Allora, max power Max, max, max, max mm. Qua sopra Se qualcuno cerca di entrare E eh, qualcuno c'è già entrato Un mirmidone. Dork Merson Non vada di sopra che adesso non ce la fa vabbè intanto possiamo fare un overwatch ho uh, tentare di spararli è un bel overwatch qua c'è un altro cecchino che non può andare in overwatch ne? però con questa sì Con questo non possiamo andare in overwatch ma possiamo sparare direttamente con il nostro... Aspettiamo. ci sono otto avversari. Beh. Ho fatto la mist così. Se vediamo il mirmidone che cosa combina... Se riusciamo a portarcelo a casa no, Sto già iniziando a danneggiare La struttura che dobbiamo difendere E non va bene se sì, ma io voglio sapere perché ogni volta che metto in overwatch Questi colpiscono A parte che qua non ha colpito niente C'è un modo perché lui non può mh, sapere ogni volta che io sbaglio il colpo lì, cioè la situazione è abbastanza imbarazzante. E lì ne abbiamo un altro e abbiamo tolto dei will points. Ok, allora. Questo viene a casa con noi. <ride> non sei andato molto lontano, eh? E questo viene a casa con noi Perfetto Allora, Toby dovrà ingaggiare quello là In qualche maniera Solo che se fai un salto qua Io adesso non posso prenderlo quello lì E tu non puoi sparare dal fianco, lì sopra. Sì! fare un, baltello, un baltello, sì. Nel prossimo turno sfoderiamo o cannone o mitragliatrice. on the move. Max Power. Max Power potrebbe o proteggerci dal mirbidone qua... Anche perché qua, per ora, non, la cattura non ci convengono. Qua. Oh. Scusate. Oh. La cattura non ci conviene. Tappeto. Tappeto potrebbe sparare a quello lì, intanto. Potremmo anche avvicinarci un po'. I'll be right there. Fire. Questo viene a casa con noi Quindi questo Rigenerati in torso se lo disattivi mi fai molto contento nice. Mm, nice ma non niceissimo Questo che cosa faceva? Questo potrebbe paralizzare eh? Quindi questo potrebbe andare bene anche per le catture Dazed, non è paralyzed Quindi ha ah, lezioni ridotte Tu non hai il, il modo per Ready farlo però almeno hai qualcosa che fa malissimo. Devi staccargli l'arma, eh? Forza Spitterhead. Mm. Quindi qualcosa fa riesce a fare, comunque. Vai! Questo è stato un ottimo colpo. Allora, quale alternative sono due? O andiamo... Mandiamo qualcuno a far fuori il mirmidone. Fire fire fire tipo rooster potremmo anche tentare di catturarlo no non ce la faremo mai a catturarlo uh, intanto questo il tritone se cerca di mettere naso dentro lo facciamo secco lui farà l'altro giro da fuori cercherà di far, di far danni rooster Russer deve pensare al mirmidone. Here. Tu intanto vai di sopra, eh? parare al shield bearer e basta eh, che colpo da maestro ragazzi che colpo da maestro un attimo solo allora andiamoci Il level in 2 sta andando bene ma è sempre meglio andare con i piedi di piombo perché un attimo in questo gioco devo mandare tutto a quel paese di questo cercherà di scappare perché adesso tanto questo questo può fare ancora qualcosa no non ha la split molto bene Quindi tu puoi fare una manovra. Lui non può più fare niente. E tu ne pura. Perché? Perché? non arrivi per un niente al tizio. Porca miseria. Allora, è indietro. Citizen High ti ho piazzato in un punto totalmente inutile ma totalmente inutile eh, Branca Leone interessante ma deve prendere il Tyrant non questo e il Tyrant è comunque fuori dalla nostra portata No, lui fa la spugna di colpi adesso Niente Cattura fallita Allora Intanto andiamo di qua, no? la torretta Ready, prepared. Niente in quello Holding lo... position. fine vediamo che cosa combinano. due punti. Bello che non ho modo di vedere come... Si è messo. Eh, si fa le scena di questo. Va, va bene, va bene, va bene. Sta sparando contro l'altro, va bene. Million. quindi adesso si è spostato in un punto a caso che possiamo capire ha le... Ma... mm. avuto un'idea geniale eh? allora allora eccolo là ah giusto quello l'abbiamo fatto a secco I'm here. Un solo colpo paralizzante. Quindi, no. Come stai messo colpo paralizzante? Puoi arrivare fino a questo. Allora, uno mi deve seccare quello là dietro, che è fastidioso. Se è il mio, è meglio. Così guadagniamo esperienza noi e non personaggi a caso. Potete mettere di qua? Let's do this. No, eh? Non avevo dubbi, non avevo dubbi, non avevo dubbi e eh, allora non abbiamo altro. Possibilità che fare questo. 5 5. 8, 16 Non è ancora paralizzato ma poco ci manca Molto bene, molto molto molto bene Tappeto, tu hai visibilità su Quello che è paralizzato Quello E questo Si Riesci a farmi secco questo Mi fai un, un pericoloso per la missione Molto molto bene Bravo tappeto. Bravo tappeto. Channel open. Repositioning, prioritizing. Speed. Ecco, se non avessimo intervenuti noi questo evento avrebbe, avrebbe chiuso brutalmente e uh, e... Uh tanti saluti. Adesso invece potremmo, in teoria, anche scoprire da dove arrivano questi simpaticoni e cercare di vendicarci. Se tu ti piazzi qui... io potrei tentare di prenderti. Anche tu hai paio in cemilia, ma... te ci proviamo di Apollo sono Le pollo sono nei guai. Mm, no, niente. imparare a guardare queste cose prima di fare ste cazzo Va bene. Beh, in teoria. Allora, beh, in teoria non dovremmo essere messi per niente male. salvo sorprese dell'ultimo momento quello ce lo portiamo a casa questo ce lo portiamo a casa c'è qualcuno che possiamo curare eh? dei nostri non è well, I'm ready. quello lì Questa è una classe molto figa come medico, eh? Not now, reaction points. Può anche rimuovere i main Jericho sniper. Uh, un cecchino che può muoversi di qua E vedere se c'è qualcun altro Non c'è nessuno Quindi In teoria Da questa posizione qua Potremmo recuperare un po' di bullet point Ma non adesso Vai and turn. Non può andare molto lontano Bene, allora Vai qua e curamelo intanto No, non si può Allora, tu vai qua Ready. e catturamelo <tose> E fine della missione Apelle a son level up E tappeto, level up Tapeto. ti prego, impara a mirare con il fucile Bene, allora possiamo cancellare quei due salvataggi pessimistici. Tre salvataggi pessimistici. A vedere un po' come siamo messi. Abbiamo recuperato anche una torretta. Carino, carina come cosa. Purtroppo non abbiamo capito da dove arrivano questi qua e questo è un brutto segnale. Perché distruggere un haven porterebbe un sacco di buoni pareri ai coi vicini il problema è che serve costruire il satellite up link e noi ci mettiamo una vita a costruirli c'è andata una marea di materiale allora lui è level up, cosquart relates attacks on air security in thin tiles deal less damage assolutamente sì. E, um, speed assolutamente. Pio rooster tu sei un assalto. Quindi bellissima. max power. Non abbiamo anche return fire, return fire, return fire sì o no? Return fire, sì o no? Branca Leone, c'è chi non serve più willpower. Dor più willpower. E un fucile migliore di questo. Bene, non si è messi male. Che tappeto era livellato. Non abbiamo granché armature più interessanti di queste. Può fare la doppia classe, può diventare biochemist, ma per un cecchino non è granché. Non ho abbastanza SP per fare il Double Class. A parte che Double Class potrei fargli fare. Un cecchino berserker? In modo tale che... Uh... Eh no, ci vuole troppo. Ci vuole troppo. Più Willpower. Ah più will power strango così a caso Malena ha guadagnato 10 punti solo stando lì questo ah, aspetta un attimo Toby 20 tanto questo a te non serve um. Alla fine non hai penalità, secondo me no, però meno 4 willpower, soprattutto te che sei corrotto. Spire. Tentaculate all'inizio. Ruben quarto. Citizen is non an ho ancora Ocaramot, oh, l'abbiamo lasciato riposare. Boh. Allora, research. N non possiamo fare la ricerca sulla torretta. Anche perché dovremmo avere. Ne saranno due e poi dovremmo avere un. come si chiama? Mutoid Genetics. Dovremmo avere un... il tecnico. Allora, Diplomacy. Siamo amici ci poco con tutti. Almeno allora, possiamo commerciare. Ah, oddio, qua eh, hanno fatto dei danni i eh, pandorani. Disastro. potrei fare quella missione qua ehm... non possono andare a riposare qua e non va bene Quindi questa ha bisogno di un living quarters anche perché non possiamo fare avanti e indietro sempre così molto bene, ma un non è possibile che ci mettiamo sempre quattro giorni, non c'è un modo per... Mutation Lab, Containment, Energy Generator... Stavo guardando se c'era un uh, Fabrication Plant, che ci mettiamo sempre troppo, troppo tempo. Weapon Summer che viene in vehicles, non in costruzione. Mm. <susurra> Summeral Memorial Base ha ah, un living quarter e un medical bay. Un training facility. Qua possiamo prendere del carattere materiale per cibo. serve uh, più tech ultimamente perché sono un po' scarso non c'è nessuno che cui siamo simpatici ultimamente eh? queste parti anche andare a reclutare. Oh, posso... Abbiamo abbastanza cibo per reclutare qualcun altro. Phoenix Storage. Living Warriors Quindi questi potrebbero, alcuni potrebbero, a parte che dovremmo rispondere alla chiamata qua. Eh. Questi potrebbero tentare di andare lì. Allora, questi potrebbero tentare di andare qua. Ah. Potremmo... Allora, eh, due Triton non hanno senso. Potremmo raccogliere un po' di Mutagen. Bene, bene, bene. Vuol dire che possiamo... possiamo siamo vicini a mutare qualcuno. Mutant no Queste sono 100. Possiamo mettergli solo la testa. Questo testone ha una marea di armatura. Uh, stealth e Accuracy fanno schifo. Però non vieni mai tramortito. Queste ci servono. Aumenta l'accuracy del 12%. Queste sono delle gambone perfette per... Questi sono i poveri che ci, sono, ci hanno lasciato Poi dovremmo fare anche la ricerca per... Vedete il Triton? Questo arri arriva adesso, quindi ci conviene 1 e 2 allora uh, ok manufacturing va bene geoscape allora andiamo a rispondere alle chiamate bene bene bene bene bene questo potrebbe essere la prossima arma per il buon WJ che compo un tasto Allora, salva. E vediamo se riusciamo a fare questa. Allora, delete. Delete. Delete. Salviamo. E cominciamo da qui. E proviamo a fare questa. Vediamo se riusciamo a farlo velocemente che il tempo è tiranno. Possiamo anche catturare qualcuno molto bene. Uh, qualcuno ha i nuovi pantaloni. Potrebbero aver paura ad usarli. A che ora si è stealth? Questo cos'è che aveva? Speed meno 1. Eh, è molto meglio. Tu hai bisogno di una body armor. C'è poco da fare. Hmm. QBert Per esempio a questo potrebbe andare bene un Armored Dead Però non è il caso e Vediamo come siamo messi Mi raccomando, subscribe e campanella, così non vi perdete le prossime puntate. Allora, vediamo un po'. Questo è il cecchino, come avevamo prima. Questo è il Cyclops, che è un... il ...cecchino fatto apposta per buccare le armature. È meno preciso del Phytagoras. Alcuni lo usano il Pythagoras, però civilian rescue, defend the all enemy forces, one ensure that civilians remains alive. Once surviving venue Venus, Venus, my volunteer to join Phoenix Point ottimo. Quindi abbiamo 8 civili da salvare, tanto per cambiare. Venus, e quindi vuol dire che dobbiamo prenderli e portarli qui al punto di. Uh, Evacuazione eh? Però è carina la tua faccenda che Ok, se uh, li, mi salvi Allora ti uh, Potrei uh, unirmi a te una cosa molto carina Questo chi sono? Technician Technician senza uh, L'armatura Senza la mounted È un po' inutile Però Abbiamo trovato un mirmidone ok. Vado per dietro. Tieni d'occhio di qua. Tu tieni d'occhio il tuo amico. Tu tieni d'occhio il, tu il tuo amico. Queste sono armi che sono... Farono una volta... Un... un sacco di volte. Ma... Eh... Prendiamo quelli lì Ci mettiamo di qua e vediamo un po' come la situazione Allora i civili non devono fare altro che andare di qua C'è poco da fare Intanto il problema è che ovviamente Non possono fare Alcunché A parte ripararsi E non posso neanche riscuotere i loro amici, quello che vedo, eh. Eh, vabbè, mettiti qua, va. Oh, abbiamo un cecchino qua, che è una cosa molto, molto utile. Kill all enemies, comunque, eh? Quindi dobbiamo comunque farli fuori, questi qua. E se ce ne portiamo a casa qualcuno Tanto meglio Si vede la differenza tra La velocità di un cecchino E la velocità di un assalto eh? Un assalto fa i chilometri on. Moving out. Potresti già provare a salvarti Se ti salvi già Comunque la uh, missione È conclusa con successo Tu sei uno Strunz Scusate il francesismo oh, E eh, invece lo dovrei fare Tu invece Qbert Cosa facciamo Abbiamo dei civili là Ah, ma bella struttura questa qua. Uh, guarda che bei bagni, tra l'altro. Però se l'apocalisse si è messi bene. Mi manca uno che faccia balzellon balzelloni. Allora, andiamo di qua. Sì, vediamo... Grazie! Troppo gentile! Ti ho messo in overwatch e si è messo in pension game. spieghi perché tu non gli hai spatto eh? se ho dato forza oh, maggiore questo non mi piace di qua il prossimo turno scende e ci fa un male cane allora tu intanto vai a fare riscossione di pecorelle in difese Voi correte come dei disperati, grazie. È l'unica cosa che potete fare. Non potete neanche prendere gli oggetti, né medikit, né niente di niente. L'unica cosa che potete fare è porca misera in campo aperto. Uh, vabbè. Tu vattene. Tu puoi farlo. Tu vattene quindi almeno un civile è vivo quindi tu non hai il new riser e ovviamente è tipo quello che ti serviva tu ce make a non ce l'ha il new riser tu ce l'hai il new riser I'm here. Eh? No, non ce l'hai il new riser l'unico che ce l'ha è questo tizio move Target? Attacca il cuore. Target. Here. I can make a difference. Tu hai la Neurol Pistol. Questa non mi piace per niente proprio. I'm molto molto bene, mancata. Vediamo se riusciamo a catturarlo questo qua. Eh. 16, quasi catturato. Molto molto bene. Molto molto bene, sta andando molto molto bene. Allora, qua dentro c'era qualche altro civile, non mi sembra. Eeeh, uh, vabbè. stanno andando a caccia di mutagen così possiamo fare le prime mutazioni, e so che sono molto molto è un mirmidone che salterà giù e farà male quello sì quello c'è poco da fare a parte mettersi un po' in overwatch Altri civili non ne vedo quello ce lo portiamo e questo, questo gli faccia male. Non sono riuscito a non prenderlo, quello via. Se io gli stacco il braccio. Muore comunque. In effetti, uno senza braccio non è che abbiamo molte aspettative di sopravvivenza. Intanto vai a prendere questo prima che me lo faccia, è colui e quindi sul tetto non ci riusciamo ad andare, eh. No, perlomeno meno di Uh, un altro civile. però riesco a pernirmi danni anche perché anche se ti metto in overwatch qua dai non so cosa gli puoi cosa quanto oh, puoi proporre cosa puoi questo secco questo è l'unico che potrà fare dei danni e li farà <ride> Paralisi per paralisi. Allora, chi ci paralizzato? Ready? Dove sei? Here. Tu? Torni a casa con noi. Standing by. Questo ha lasciato giù qualche cosa. I need is a clear shot. Così dì. disarmarlo. Molto molto bene. E quindi te basta andare oh, lì go. e fare toc toc. E abbiamo vinto. Vinto! E adesso iniziamo a diventare abbastanza amici con eh, New Jericho. Però ovviamente non sapremo dov'è l'haven. Cioè dov'è la, il lair, il nascondiglio dei pandorani. Dovevamo conquistare l'America e invece non l'abbiamo fatto. Però almeno abbiamo fatto, abbiamo fatto dei progressi. Questa roba qua che vedete sullo sfondo... Non è un nemico Uh, ci lo siamo portati a casa, la PDW Il sinedrio ci sta è sposto le balle ah, Qua abbiamo guadagnato opinione, e in generale l'opinione di un sacco di gente Niente, non abbiamo identificato neanche in questo caso da dove arrivano i contovani E non è di fatto una bella cosa, quindi vuol dire che qua Manca Allora Space Invaders 10 damage più 20 accuracy con le armi, così. Eh, non ho mai capito se dà di bonus in più o in meno, io lo prendo. Magari è una roba completamente inutile, anzi probabilmente lo so. Resourceful per le scavenge mission va proprio dobbiamo oh che deck ci manca new riserò un altro new riser VDM Defender hmm. questo potrebbe essere interessante da reverse engineering Come fare reverse engineering anche se poi ci servirà qualche cosa da Qualcuno che deve avere l'efficacia le per sta roba. Allora, tu, voi dovreste fare la scavenging mission. Qua sta arrivando. Stanno arrivando i rinforzi. Io devo tornare a riposare. E guardate che cavolo state facendo. Qua seguite under construction. questo teschietto anche ah, lo stanno sistemando servirebbero degli ivi qua non siamo messi male eh? non mi ha dato nessuna risorsa in più Banshee body armor, personal Chi è che aveva un'armatura schifosa? Tu hai un'armatura schifosa, ma non va bene Quella che ti fa almeno A serve quell'armatura là Tu avevi un'armatura schifosa Cos'è? 14 speed più 2 Ma chi ora si meno 5? 18 speed meno 1 Ah Banshee è quella del cecchino Quindi tu Ancora l'helmet, questo qua, ma va bene. Tu hai ancora... ok. Questo è quello che ho messo peggio di tutti. Le munizioni per il. Una... non abbiamo, le possiamo riciclare. E cos'altro possiamo riciclare? Redeemer dobbiamo andare a fare la ricerca che serve. Questo non capisco, non lo useremo più. Almeno abbiamo qualche risorsa in più. Sniper contro Pretoria. Speed più 1. No, questo non va bene, questo va bene così. Ok. Allora, uno lo stiamo mandando a esplorare l'Europa, uno a difendere questo even che è praticamente salvo di per sé, uno a esplorare l'America. Eh no, se non siamo arrivati in tempo, questo è una brutta cosa. Triton VVception E questo potrebbe essere interessante Anche se oh, Cioè Facciamo più danno Magari ci disblocca delle ricerche Interessante Abbiamo un altro Triton Eh, que Sì Questo vuol dire che possiamo Dare a un cecchino Cromota livellata Non ho neanche reso conto on sloth è, è quello più avanti di tutti In questo momento Ucciso quello invece che, invece che raccogliere. Invece che raccogliere il mio Tegen l'ho ammazzato. Allora. Vabbè, siamo tornati leggermente indietro. Questo comunque è un qualcosa che potremmo produrre noi, queste bestiacce è un po' abbastanza interessante questo come dice è una bella cosa allora research adesso possiamo dargli priorità allora personal space invaders dicevamo uh, mi ricordo più che usato trooper poi Voi dovevate andare a scoprire questo? Beh Voi state andando di qua a riposare, va bene uh, Voi state andando a esplorare l'Europa Va bene Poi Tu stai andando di qua per rispondere all'attacco ma non ce la farai Banshee Body Armor che stanno dando a cecchino che non aveva l'armatura cecchino era non questo ma non questo lui non aveva l'armatura cecchino va bene ha ah, deciso di produrre qualche cos'altro ma non mi ricordo più che cosa potrebbe essere ah avevo fatto un riser qualcosa del genere Pitagoras è una cosa che potrebbe essere interessante. Salva. Even è tosta, la possiamo eliminare. Qua si sono già salvati da soli. altro berserker Non lo so. Non lo so. Abbiamo un assalto. Ma intanto andate a riposarvi anche voi, va. Afterburner l'hanno costruito. Potremmo costruire una di queste, anche se le munizioni costano veramente un casino. Marduk's first, first, Fist. Complete. Bene, allora Combat Shield Technology Cosa più interessante di quell'altro Allora, intanto stiamo risistemando. Ok, questo poi lo devo, dobbiamo ris risistemare. Io siete quasi a posto. Uh. mandalo subito a x point baratta cibo con, con tech no, materiale non tocco Allora, prendo un attimo, due corrupted. Allora, prima di salutarci vi spiego un attimo chi è questo qua. Questo qua è un infiltrator. Un infiltrator è um, praticamente un, un soldato che basa tutto sull'essere sneaky, sull'essere non trovabile. Ha un'armatura che aumenta tantissimo lo stealth. E basta, è molto fragile, eccetera, eccetera. Ha una balestra per attaccare e degli spider drone per distrarre la gente. La cosa bella è che, eh, appunto, non si fa trovare, praticamente. Questo è molto, molto interessante. Um, cross class con berserker o con uh, assalto tanta roba. Cor anche con... Um, come si chiama? Anche con... Uh, Sniper potrebbe essere interessante. Tu avrai Armor Break of Thief. Thief. Bene, ragazzi, direi che per oggi può bastare anche così. Mi raccomando, subscribe, campanella e tutto il resto che è di qua. Uh, grazie mille per avermi seguito. E alla prossima puntata. Ciao a tutti!